Ok, amici, siamo nella stanza horror. Aiuto. Go, go ahead and look around. Non sembra tanto, ok, horror, praticamente. No, adesso non sembra horror, ma secondo me sapete il perché? Perché prima l'horror deve iniziare. infatti dobbiamo tutti quanti aspettare. Io sono nella culla per questo horror, eh? Ah, adesso ti cullo, sì, sì, fidati che ti cullo tanto adesso, sì. sì. Grazie. Vieni qua, Cloud. Eh. Vieni, vieni, che ti cullo tanto. Eh. Con la faccia demoniaca. <ride> Ci stiamo cullando. Perché dice che ha un'idea? Jake, ah, grande Jake. Praticamente eh, andiamo, dice, andiamo a giocare fuori. Ok, andiamo a giocare nel playground fuori. Ma scusa, come si fa ad uscire fuori? Non si apre. Andiamo. Come on, guys, eh, ho capito. sono come dentro la si... porta. Aiuto. Eh, non è una di quelle modalità che rompono i cosiddetti zebedei, vero? Perché allora stiamo giocando. Woohoo, uh -huh, partì! Che bello, no? che divertente! Eh? Non ci sarà nessuno che ci ucciderà o robe di questo tipo. Però. Uh -huh. No. la cosa divertente è che la gente sta veramente cispugli, giocando presto. entriamo nel cispugli prima che ci ammazzi tutti quanti <ride> attenzione eh, raga che qua secondo me arriva il signore martellone che potrebbe essere che, che ci fa fuori oh, chi, chissà magari potrebbe essere che invece ci piace che... ehi hey, bambini è tempo di, di mangiare ma come? sono stati fuori solo 30 secondi ah, infatti fa... finalmente sto morendo di fame eh, ma 30 secondi scusate non... Di polonia, io vedi? sto morendo di fame. Dammi da mangiare. Ok, cioè, dammi da mangiare. Pizza! C'è uno che urla: Pizza, pizza! Eh, vabbè, stai yeah. tranquillo. Vabbè, eh... però io ho la torcia. Eh, che figo! Vabbè, intanto non la usiamo perché non serve per ora. Però mi sono, mi sono assolutamente preso la torcia. Ho paura. Devo mangiare la pizza. Eh no, ha tro ha troppi... Ha troppa... troppi zuccheri, troppi carboidrati, mi fa male eh mannaggia però dai puoi anche, puoi anche provarlo questa pizza è so good esatto questa pizza è molto good però il problema è che non si vede più una beata um, poi niente. quindi per fortuna però la mia torcia è bellissima che ci salva da ogni evenienza io ti, io ti seguo eh. ok tu segui perché io ho la torcia amici. esatto non la che... vedo la luce della tua torcia ah <ride> bene Can we please watch amanda... ok praticamente dice possiamo vedere amanda le avventure di amanda solo per 30 minuti però dice la madre che con i capelli che sembra un po pazza. va bene vediamo un attimo amanda le avventure andiamo a vedere basta che hai rotto le palle facci iniziare sto robo no ma se allora queste modalità purtroppo hanno questi problemi che sono troppo lente non va bene cioè fate più veloce sono qua ci rompiamo le scatole allora stiamo entrando nella sto tv Scusa ma Cloud ma che problemi hai? Perché stai parlando non così basso? Non lo so, è Amanda, è colpa sua ma, ma scusa ma Cloud ma sei normale? Allora tutti quanti nei commenti notiamo come è stupido Cloud E scriviamo Cloud stupido perché parla senza che senta un'abbiata a niente oh. ah? Ho pensato che mia madre mi mette i vegetali nel nel cool Eh non va bene nonna dice Non fa mai male provare qualcosa di nuovo <ride> Esatto eh, eh, Potete per, per favore ragazzi mettermi Il negozio no no ha detto potete mettermi le cose del negozio nel sedere non sai proprio l'inglese tu eh cioè veramente vabbè veniamo in tutti i sensi no mi dissocio, che, che schifo ehm, sto scherzando chiaramente assolutamente e dobbiamo però stare attenti alle macchine che normalmente nelle nostre città ok che non si fermano sempre ma di solito, se vedono delle persone, ovviamente vorrei... crossy road questo non è più un gioco horror. piccolo appunto, ragazzi: voi se non attraversate le strade come facciamo noi qua su Roblox, assolutamente diseducativo. Questo Don't Roblox. try this at home, <ride> c'era bisogno di specificarlo. Uh, bene, adesso abbiamo i vegetables per Grandma, che è la nonna. La grandma Va bene, grazie, Grandma. Che okay, i vegetables sarebbero tipo delle palle rosse delle e blu. Sfere, cioè. <ride> sì, sì, sì, ma certo, eh, tutti sanno questa particolarità. Ho trovato una carota Ricurri che è un gioco horror Non un gioco per bambini Eh, mh, Guarda momento, non... Al momento non succede niente Ma in tutti i giochi horror si sa risaputo. saputo che inizialmente Non succede assolutamente niente Ma poi dopo vedrete Cosa succederà Ci cagheremo tutti addosso Questo è garantito praticamente Che caspita è questa cosa <ride> Perché stavano brillando gli occhi Non siamo mica Aerobrine su Minecraft Eh ma invece secondo me Non è, è Aerobrine no, ma... Oh, ma no raga che caspita di denti No, no, sta cosa non è normale, scusatemi tanto, ma... Cioè, ma che caspita è! Oh, venite qua, ci dice. Ci ha mangiato! Ma che... Cas... No, no, no, raga, aiuto. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scappare dalla manda, putt. Scappa, scappa, scappa. Io che urlo. Ah! <ride> sì, hai ragione di urlare il mio personaggio stupido. Vai! No, cioè, scusate, ma che caspita è successo? Io non ho, non ho seguito la lore perché era di una noia mortale. E quindi ora... Ma non c'è nessuna lore C'è una tizia <ride> che uccide la gente in un cartone animato, fine. Parla bene. Se no, divento io, Amanda. Più sì, forte, stupido imbecille. Claud, parla però, mannaggia. Uh, sto scappando da Amanda. Eh, tu, muori, ma. Non saltare, non saltare, che scappa. Perché dobbiamo ucciderci, non abbiamo fatto niente di male. Non saltare, tu sei, tu sei tu quello che sta saltando? No, no, io sono dietro una recinzione. Ok, ma scusa, ma dov dove bisogna andare esattamente? Non che lo vorrei. so, forse dobbiamo ucciderla. Oh, è, è scomparsa, perfetto, perfetto. Brilla Frea lo spugnino ci dice dove è andata. Uh, ragazzi, uh, veloci Venite qua, dove? Dove? Dove l'ana? Dove l'ana? Dov la non pazza? trovo la pecora La pecora? Ecco... No eh... Raga, non sto trovando la pecora, potrebbe essere che Oh, Forse, no, è un pallone da calcio cioè... eh, No, infatti. Oh, ho trovato la pecorella, ho trovato la pecorella Dove sei? Dove sei? Dietro a casa, nello scantinato Ok, perfetto, allora bisogna andare It should be safe in Mi here Mi arrampico sulla pecorella oh, Smettila di essere così pervertito Comunque bene, hai fatto bene a trovare la pecorella Perfetto Adesso siamo abbastanza safe. Praticamente dice: Oh, dove siamo noi? In uno scantinato, In cioè uno scantinato. Portati, portati i bambini nello scantinato. Oh, no, no, smetti, di fare queste battute. No, Senti, no, ma tu sei quello che rovina sempre tutto. I'm not no. sure. Cazzo detto. Eh, cosa ho detto? Scusate, <ride> a parte la parolacce che non devo dire, ma ho, ho, non avevo letto. Comunque, vabbè, non importa. Loro non importa. Ma sei, mi butto giù. Non posso. Eh, eh, sai che avevo anch'io questa bellissima cosa. No, no, non farlo non farlo perché potrebbe essere che ti va fuori. Allora, dobbiamo seguire Jake. Prima di tutto. Ma Jake, eh, io sono l'ultimo del gruppo, come al solito. non stai scherzando, sono bellissimo. E mi bacio da solo e mi lecco pure i baffi. Vabbè, scusate, perché ho appena mangiato la pizza che avevamo comprato prima per colpa di cloud. C'è una mazza. <ride> Quindi cosa devo fare? Devo prendere, devo rubarmi la mazza. Hmm, non, sono about this. Cioè, non sono sicuro di questo. non sono sicuro di questo. Prendila, così possiamo proteggere noi stessi. Certo, così possiamo proteggerci, a vicenda. mi serve una di quelle di queste. Di questi bastoni. Sono mazze da baseball, sì. Si <ride> chiamano mazze, mazze da, da, bastoni. da baseball. No, non sai nemmeno le, le, le, le parole. Oh, io mica americano, sono il baseball qua, mica lo gioco. Dice che possiamo uscire. Che potrebbe essere una zona che, che ci può portare fuori, andiamo. La, la dice. via di la via di uscita, sì, esatto, la via di Stai, zitto. Io so tradurre meglio di te. <ride> no, sorry. All right, guys. No speaking, sì. Uh, sì Allora, praticamente dice: bene, ragazzi, uh, sembra, sembra. Che ci siano due, due du path Cioè, due tunnel, due tunnel. Due tun mamma mia, ragazzi, siamo tipo come se fossimo. <ride> siamo attenti, però. Uh, possiamo C'è una trappola mm. in uno dei due Vabbè, eh. mi, mi butto Ok, andiamo da qua, da questa parte Eh, uh, siamo vivi Few good thing! We choose this one Perfetto uh, we, we choose this Perfetto uh, In quale, in quale, in quale Allora, dobbiamo fare il parkour adesso Sì, però muoviti Jake Hai rotto le scatole Perfetto sì, salta i sassi Eh, i sassi Cosa ti fanno i sassi? Salta i sassi Ok, perfetto Adesso dobbiamo andare da questa parte Da questa dove dobbiamo andare No da questa parte tecnicamente però I signori che Dai, Devono finire i 12 secondi Io non ci posso credere Che è lenta questa modalità Raga vi prego Diteci che modalità Più meno lenta Dobbiamo fare Perché veramente Questa mazza Veramente me la sto perdendo in testa Perché non è sì, posso davvero. più Adesso ah, creo io Una bellissima modalità La modalità in cui Puoi andare a letto Col macerdaio No Smettila Io non ti sopporto più Veramente Vergognati Scusa Scusa Comunque, abbiamo trovato la zona per poter uscire, per fortuna Oh, dove stavate andando voi ragazzi? E la madonna, raga, che caspita sono... Cos'è, sembra una boss fight da Dark Souls Ma, che nessuno conosce Dark Souls Smettila. Dark Souls Non è vero E soprattutto, ma che caspita vecchio, Comunque questa, questa sembra mia madre quando gli dico che uh, Che non ho fame È <ride> identica praticamente <ride> Ehi ragazzi uh, Ma cosa, raga, cosa dobbiamo fare che io non sto attento Stile... No, non un make a non ha stile Dark Souls, ha stile Persona 5 nell'espansione. Cioè, ma che caspita stai dicendo? Ma smetti, che nessuno ti sta capendo. Eh, okay, eh, bisogna... No, i missili. Bisogna evitare i missili rossi. Eh, si è alzata pure in volo, raga, aiuto. Eh. Poi è un po' pericolosa cosa. Dobbiamo distruggere le catene. Distruggere le catene. È ni... oh no, la lava, eh, Sono morto. morto. Vabbè, raga, mi sa che. Possiamo revive. No, aspetta, no, però, robu, in 25 io secondi ho i Vabbè, posso andare avanti io. Posso farmi la pizza in una cantina In cambio di robot Smettila, non puoi, smettila, no, non sei No, cattivo Solo a dire queste cose, ok, però Ok, ok, ok No, no, raga, raga, raga, no, non posso Ok, perfetto, ci siamo, ok, perfetto uh, Bene, uh, ok, perf scappiamo immediatamente Adesso, uh, ok, uh, siamo, sono rimasto Praticamente solo, ma tu quindi non ci sei più Eh, no Ragazzi, stiamo distruggendo la signora Manda. Attenzione, perché questa qua è pazza, però. È finita, ormai è quasi... L'ho quasi rotta, raga. Fidatevi di me. Sono molto bravo. Sono molto bravo in queste cose. E eh, ce la possiamo fare? Eh? Ce la... <ride> Mio Dio, grillino. Ok, perfetto, ce la posso fare. Okay, per perfetto. Tecnicamente è caduta, raga. Dai, è caduta. No! Questa è lei, brutta schifosa. Muori nella lava brucia. I'm sorry. Oh my God. Scusate se ho fatto questa pronuncia veramente pecora. veramente chiedo scusa davvero tanto, c'è una pecora che dice, they're, they're, praticamente siete qua ragazzi, bene, andiamo, forza, non farmi aspettare però, ho pensato di, aver, di, di, di, di, di avervi pre, perso, sì, no, no, non ci hai perso, tranquillo, uh, comunque so um, come portarvi fuori, bene, allora ci porti fuori, avete fiducia in me? No, però mm, è l'unica nostra possibilità, quindi... Dovremmo fidarci di Wally. Um... Sì. Non lo so. Good choice, dice. Non lo so, raga, io non è... cioè, non lo so se mi dovrei fidare di Wally. Voi che dite? Cioè, nel senso... Let's... Cioè Ormai abbiamo scelto, comunque, vabbè, ci sta portando lei fuori, va bene. Non preoccupatevi. Non farà male. Ma cosa? Che cosa? Non farà male? Ok, perfetto Ok, sembra che ci stiano ritirando Tipo in una cosa particolare Va bene, adesso vediamo un attimo che cosa potrebbe Uscirci fuori, magari ci manda okay. Siamo fuori dalla casa davvero, bene, perfetto raga, Bambini, bedtime ci dice Dobbiamo andare a dormire Cioè, Forse abbiamo vinto, eh, seriamente Potremmo aver vinto, raga noi Potremmo aver vinto Se abbiamo vinto siamo dei mitici Va bene, certo uh, Non so se sarà able to sleep Buonamente, ma che caspita di italiano è questo? Perfetto, abbiamo vinto, amici. Che bello! Dai, ci sta! Tutto bene, anche per la corsia, ovvio. E bello, sono rimasto io da solo, perché evidentemente ormai è un modus operandi classico, nel senso la gente entra ed esce dal video come vuole, spero che questa cosa in futuro la risisteneremo. Scrivete nei commenti una, una maledizione per quelli che invece escono dai, dai video, perché non dovrebbero permettersi, cioè ad esempio adesso Claudio dovrebbe salutare, ma ovviamente non è qua, quindi eh, purtroppo non può salutare. E va bene, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao amici!